a tutti ragazzi finalmente sono tornato dalle vacanze mi sono divertito tantissimo sono andato in spagna specificamente uh, minorca e ci stavano tantissimi versali che saluto sia inglesi sia spagnoli veramente ottimo posto ci parliamo dei nuovi top di gamma di casa huawei p50 p50 Pro. cosa cambiano tra i due p50 si presenta con un processore Dragon 888, uh, 128 GB di memoria interna, ha una refresh della pagina, fine a 90 Hz, abbiamo un display da 6.5 pollici, full HD, uh, abbiamo anche la certificazione ip68 resistente a acqua e polvere per un metro e mezzo la vera novità è la fotocamera Tre fotocamere per il modello normale una 50 megapixel più una 40 megapixel la, sarebbe la, la sensore toff fondario e, e una da 12 megapixel che dovrebbe essere la grande angolare poi abbiamo una 13 megapixel davanti allo schermo e poi abbiamo una ricarica per il telefono a 66 watt sicuramente molto utile anche per caricare il telefonino uh, difetti di questo p50 ce ne sono pochi però l'unico difetto mio secondo me è la mancanza del 5g infatti il 5g manca uh, su Huawei P50 infatti Huawei uh, viene considerato molto anche per le sue fotocamere quanto riguarda il difetto di P50 è la mancanza di servizi google Infatti mancano su P50, ma anche su P50 Pro, e hanno il loro sistema operativo, sicuramente che però potete scaricare uh, a alcuni programmi personali. Eh, per arrivare Google Maps, per avere uh, tutte le funzioni che aveva Google su Huawei, sapete anche i motivi perché è stato tolto, e da un po' di tempo Google Huawei sta provando a tenere concorrenza ad altri modelli che hanno il sistema Google ma anche iPhone ha il suo sistema operativo iOS allora Huawei ha provato anche per evitare diversi danni avere il suo sistema operativo è una iniziativa che mi piace però mancanza di Google Maps o altre mancanze di Google sicuramente è una brutta notizia sicuramente ci sono anche delle app per scaricare questo tipo di sistema o grazie anche sul sistema operativo che potete utilizzare, poi abbiamo P50 Pro il modello più alto più potente in assoluto di Huawei. Allora, i prezzi sono anche molto bassi. Modello per P50, mi scopro di dirvi, eh, colori bianco, nero e oro. Per quanto riguarda P50 Pro, strap Dragon 888 o potete prendere il modello con lo Kirin 9 9000, con il processore proprietario di Huawei. Poi abbiamo uno schema da 6.6 pollici, con uh, full HD, con refresh della pagina a 120 Hz. Usare per i capelli perché e devo tagliarmeli, credo me li taglierò piano piano, Mi sono riconosciuti. Abbiamo una memoria interna da 128 GB, abbiamo quattro fotocamere, una da 50 megapixel. Uh, il suo sensore, se andate a vedere, ecco vi faccio vedere, uh, all'indietro abbiamo un uh, design della fotocamera molto ma molto bello. Infatti abbiamo, si ritrova con una fotocamera da 50 megapixel, un'altra da 40 e una grande angolare da 13 megapixel. Sarebbe il sensore TOF, il sensore uh, per lo zoom e dovrebbe essere anche un sensore per l'infrarossi, se non mi sbaglio, non so se ci sta, devo aggiornarmi questa, su questa cosa. E poi abbiamo una batteria da 4.360 mAh. Sicuramente dovrebbe durare moltissimo. Abbiamo sempre una ricarica da 66 watt con certificazione P68 e abbiamo una ricarica inversa da 50 watt uh, Colori rosa azzurro, uh, prezzi sui 700 euro per il P50 Pro. Ragazzi, in conclusione. Sono due doppi di gamma molto ma molto potenti da acquistare, uh, ve le consiglio specialmente per la fotocamera, uh, mancanze che sappiamo sono mancanze del 5G, Google, i servizi Google, e però per quanto riguarda la fotocamera anche per andare a fare qualche viaggio sicuramente con P50 Pro fate delle foto eccezionali, anche per, se volete fare un viaggio a Spagna, a Minorca, uh, Roma, Milano, qualsiasi parte del mondo... Uh, potete utilizzare questa fotocamera per uh, migliorare la vostra qualità sicuramente delle foto che è eccezionale P50 Pro ragazzi ha una fotocamera davvero davvero da top di gamma per quanto riguarda l'unica mancanza che mi dispiace sono i servizi Google come vi ho detto e ha tutto quello che un top di gamma può avere una certificazione p 68 una ricarica rapida e in una ricarica inversa, eh, differenza tra i due modelli sono poche. L'unica cosa che cambia è diciamo, il refresh della pagina a 120 Hz. Una fotocamera migliore dal punto di vista delle foto, ma comunque sono due, tutte e due hanno ottime fotocamere. I prezzi dovrebbero essere sui 100 euro in più rispetto a P50 Pro, P50 normale, dovrebbe costare 70-80 euro in meno. Le trovate anche su amazon abbiamo una batteria come ho detto da 4360 contro una batteria di p50 normale a 4100 mAh infatti anche, abbiamo anche l'impronta digitale antiano lo schermo nfc uh, google pay tutte queste funzioni che servono per utilizzarle uh, ogni giorno da, uh, uscirà anche fra poco uh, usciranno anche le novità su fo uh, galaxy fold 3 e galaxy z flip 3 sono due top di gamma di casa samsung pieghevoli sappiamo sono stati migliorati negli anni e ora anche nelle piegature anche nei tutti uh, diciamo tutti i telefoni pieghevoli aiutano molto sicuramente a migliorare la qualità delle cose ogni giorno non vedo l'ora di farvi vedere che sono utili anche per cambiare un pochino sappiamo i telefoni sono tutti uguali come sapete in questo periodo e sicuramente eh, Z Fold 3 e Galaxy Flip sono dei top di gamma pieghevoli veramente utili uno più piccolino che scoprirete dopo nel prossimo video e l'altro un po' più grande, ma con due schemi, uno davanti, eh, quando si va a piegare diventa più piccolino. Veramente un'ottima novità. Con questo è tutto, ragazzi. Vi, vi ricordo di seguirmi uh, sul mio canale. Lasciate like, commentate i miei video e seguitemi anche su Instagram. Che mi chiamo TeconoGG. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi.